Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi voglio darvi un po' di dettagli succulenti sull'annuncio di Project Cars 3. Allora un po' tutti ne avevano parlato, un po' tutti hanno parlato di questo trailer facendo delle analisi insomma su quello che più o meno si poteva capire e carpire dal, dal video eh, Io invece ho deciso di andare a scandagliare un pochettino il web per vedere insomma quali sono eh, diciamo, effettivamente eh, i progetti e eh, quello che prevedono eh, i ragazzi di Slidy Mighty Studio Parlando un po' di storia sappiamo che il primo capitolo è uscito nel 2015 in cui si era contraddistinto non soltanto diciamo, per la grafica ma anche per le buone sensazioni di guida ehm, che offriva il primo titolo con delle carenze che tutti conosciamo. Nel 2017... Eh, stessa cosa sono stati portati altri contenuti che hanno appassionato fin dall'inizio un po tutti il primo me nel 2017 ho fatto comunque dei video che eh, insomma in cui parlavo in modo dettagliato di questo project cars 2 ma che presentava comunque delle carenze che alla fine lo, ce lo hanno fatto un po' abbandonare la slanima di studio con l'annuncio di project cars 3 annuncia anche una carriera completamente rinnovata sempre con più accessibilità nel dettaglio, mh, tramite una videoconferenza, Joey Baron e Matt Fox di Sliding Mati Studio hanno presentato quindi questa terza parte di Project Cars, recentemente appunto annunciata, un episodio decisamente orientato verso le sensazioni e soprattutto la sensazione di immersione del giocatore. Per questo gli sviluppatori hanno completamente ridisegnato la loro modalità di carriera, iniettando punti esperienze e una nuova struttura come appunto richiesto appunto dai fan di, della serie della serie di Mati Studio, includendo dei test che mettono in evidenza una selezione di auto da corsa comprese tra le 10 classi presenti, con una scelta specifica di, di un percorso di carriera, con regole che variano appunto per aumentare il piacere appunto del, del giocatore, del pilota. In effetti la, il software della Bandai Namco vuole offrire più modi di progredire del solito, proponendo obiettivi da sbloccare per alcuni crediti. Queste missioni richiedono ad esempio di raggiungere una velocità specifica oppure di superare un certo numero di avversari per guadagnare un po' di eh, punti XP. La manovra ha lo scopo non di forzare l'utente a partecipare a un campionato che non gli si addice, dandogli appunto accesso a, a delle sfide alternative. Quindi questo diventa un punto abbastanza interessante proprio per il percorso da seguire per la propria carriera. Project Cars 3 vuole quindi essere ancora più accessibile del suo predecessore facendo affidamento a un circolo virtuoso di premi. Infatti il team della Sliding di Studio insistono sul fatto che nessuna microtransazione trans è all'ordine del giorno. Tutto viene sbloccato in base alle azioni del pilota che viene premiato pre per, ehm, per, per correre e soprattutto prendere i rischi che vuole prendere, qui il sistema di esperienza ricorda molto quello di Forza Motorsport dove ogni aiuto eh, ritirato gonfa un po' di più il moltiplicatore di esperienza, è il che rende la cosa molto interessante. Più gare esegue l'aspirante pilota più i crediti in game eh, saranno guadagnati da spendere per nuove auto o per migliorare le prestazioni delle auto stesse. Da quello che ho potuto capire e vedere, eh, i menu visualizzati sono chiari e l'interfaccia sembra abbastanza ergonomica anche quando si tratta di passare del tempo nel garage per migliorare pro le proprie auto. I, i, menu, I menu relativi al miglioramento dei veicoli sono suddivisi in diverse categorie, parliamo di pneumatici, freni, carrozzeria, aerodinamica, iniezione, trasmissione, sospensioni e tanto altro. E utilizzano un sistema di eh, segnalazione a spunta che espongono immediatamente eh, ciò che è stato migliorato o meno. Le preimpostazioni devono essere sbloccate, sport, gare, eccetera, per aiutare il neofita a caversela rapidamente nelle proprie impostazioni. Un altro punto in cui Slydima di studio eh, ha evidenziato insomma, il suo lavoro è sicuramente la personalizzazione ed il, ed il multiplayer. Sappiamo bene che ci sono dei piloti che preferiscono eh, girare in single player contro l'intelligenza artificiale e un'altra parte che gira soltanto online. Project Cars 2 Sappiamo che ancora oggi ha una comunità abbastanza attiva e Slidy Man di Studio conta proprio sui suoi fan per dare a questo te eh, terzo episodio un, un, um, un inizio eh, diciamo eh, con, con il turbo. Da ora in poi infatti, l'utente ha la scelta tra tre categorie quando la lancerà la modalità multiplayer. Gioco veloce che consente di lanciarsi in una gara eh, grazie a strumenti di matchmaking. Un evento pianificato dando accesso a delle competizioni organizzate da sviluppatori in momenti specifici sì, per i quali è possibile avviare qualifiche e, e poi il gioco personalizzato in cui praticamente siamo noi a decidere che cosa lanciare. Quindi tre eventi fast, rapidi, proprio per dare subito accesso al multiplayer. Ed infine una eh, modalità asincrona chiamata Rivals, una sorta di estensione degli eventi della comunità con una rotazione mensile eh, come succedeva su Project Cars 2, in questa modalità il giocatore può partecipare ad eventi giornalieri, settimanali e mensili offerti appunto da Sladima di Studio. Infatti, volante alla mano, vi verrà chiesto di avere il miglior tempo possibile a, appunto, in pista, mentre il gioco scaricherà dinamicamente i, fa i fantasmi da battere. Un modo piuttosto leggibile e intelligente per mantenere eh, la pressione di questa lotta per il miglior tempo e punteggio. Quindi... Ancora una miglioria, un qualcosa in più proprio per il gioco in multiplayer. Per impressionare poi i vostri diciamo, compagni di gara, Project Cars 3 includerà delle opzioni di personalizzazione che sono già state viste in altre serie. Come dicevamo, ancora una volta, come Forza Motorsport, il giocatore potrà usare i colori ufficiali di un produttore in particolare oppure creare le proprie de decorazioni usando adesivi, materiali, eccetera. Per chi si poresse la, la domanda, sì. Le, eh, gli eventi personalizzati di Project Cars 2 saranno sempre presenti con le loro numerose opzioni numero di giri, concorrenti, penalità eccetera quindi infine ragazzi per, per concludere eh, perché già sono abbastanza, delle notizie abbastanza interessanti le, le, le, le intenzioni quindi di Slay di Studio sembrano potenzialmente buone per questo Project Cars 3 che non ha paura di deludere i propri fan portando maggiori eh, diciamo, accessibilità proprio nel campo diciamo, dell'utilizzo del multiplayer e della carriera ci sono ovviamente molti elementi da tenere sott'occhio come il comportamento dell'intelligenza artificiale, i danni, le sensazioni del, di pilotaggio, di, di guida, la fisica, tutte queste robe qua che ovviamente bisognerà eh, poter eh, testare con una, una beta aperta o quello che sarà come fanno sempre i slide ma di Madi studio. Eh, le ultime notizie sono che uscirà ovviamente per PC tramite Steam, PlayStation 4, Xbox One per quest'estate. Quindi rimaniamo in attesa ragazzi, c'è tanta carne a fuoco per quanto riguarda questo terzo capitolo della slide di Mati Studio. Io come al solito vi ringrazio per avermi seguito, lasciate un like se il video vi è piaciuto, un dislike se non vi è piaciuto, un commento perché no se avete notizie in più. Iscrivetevi al canale, noi ci sentiamo prestissimo, da Fabrice è tutto, ciao!